La nostra è un'azienda che vive in grande percentuale sulla capacità, sulla creatività, come raccontavamo prima, di questi personaggi. È lì che io faccio la differenza. E quindi l'azienda deve lavorare sul creare un ambiente che favorisca il talento. E Il talento eh, è molto diverso in gestione rispetto alla persona brava, normale. E le aziende hanno bisogno di tutte e due. Un errore che a volte noi facciamo è che trattiamo allo stesso modo tutti. In una squadra uno ci può avere un Maradona, non due, non tre. Se è una squadra che gioca in grande attacco magari anche due, ma non undici. Allora io mi devo preoccupare come faccio a far lavorare gli otto o i nove normali e i due o i tre molto bravi, talentuosi, perché queste sono le percentuali talenti sono tra il 15 e il 30% massimo in un'azienda, se no non sta in piedi l'azienda. Allora il, la persona molto brava, io devo cercare il punto dove è più bravo e farlo lavorare su quello e premiarlo su quello. Quindi il talento è l'esatto contrario, devi trovare il punto dove è meno bravo e massacrarlo, perché è così che lui cresce. Un talento quindi gli dici tu sei bravo a fare questa cosa e lo premi su quella cosa... E uscirà dopo poco perché dice sì allora sono così bravo dai fammi crescere io adesso voglio di più eccetera se invece riesci a trovargli i punti dove lui è debole e gli costruisce gli riempi quei buchi lui a sto punto trova un punto di crescita personale e a sto punto lo riesce a trascinare e fidelizzare nell'azienda